Remitina, Quintolotto slovena, Quintolotto spigata, Rialto tic-tac tic-tac tic Se penso da dove è partito tutto questo, avanti, un po' indietro, passo dopo passo, coi pensieri del giorno dopo. di a ricordavo semplicemente alcuni servizi televisivi. Mi è ritornato alla memoria quando appunto ho appunto incontrato questa amica che mi ha detto vieni in questi posti per aiutare le vedove a potare le piante eh, però da bisognava ripartire proprio a fare gli agricoltori io ho lavorato su questi aspetti tutta la vita visto che adesso sono anche in pensione potrei dare una mano a queste persone io ho fatto un progetto sono riuscito per fortuna a avere un finanziamento dalla provincia di Trento che eh, mi ha permesso l'acquisto di vacche rendene. Impegnativo! Questi animali eh, saranno eh, donati innanzitutto alle persone che hanno partecipato alle mie elezioni e che hanno manifestato la voglia di averli questi animali. Allora io sono entrato in ogni casa, ho verificato che cosa, che ci fosse il posto innanzitutto per tenerli, che avessero i foraggi per poterli mantenere e la forza, perché spesso altre volte eh, donazioni precedenti sono finite male. Questa è una donazione un po' particolare perché personalmente voglio vedere come vanno a finire queste vacche. Poi vicino abbiamo già fatto una scelta, quando abbiamo ricevuto il nostro progetto, da dove siamo, poco più neanche pare. Drugimo, stocco, bavimo se puoi aprire, non mi ha di notto, stoi mamma aprire, da stocchi. E a ja San Zavalna, tomciovi e cuerpo, ogni prevista, stanno dosci e poni di ottavi proecat. Spesse ero sul punto di lasciare. Dopo pensi a, a quelle persone laggiù, individuo no, la famiglia e allora dico, andiamo avanti.